La verità è che io questo libro non lo volevo scrivere, o almeno non volevo scriverlo così, ma mi spiego meglio. Mi sono resa conto che avevo iniziato a ragionare intorno all'Eneide ancora prima di ragionare intorno al greco antico. La mia domanda era semplicemente una sola ovvero come mai io non abbia mai conosciuto nessuno che mi ne abbia detto il mio eroe è Enea e in fondo Virgilio mano è Enea che fonda Roma e quindi l'Italia si aspetterebbe dunque di avere ad ogni via di Roma e dell'Italia intera un monumento dedicato all'eroe invece sta un po' antipatico a tutti si pensa che sia l'eroe un po' smidollato, un po semplice che arriva persino ad abbandonare di loro tutta una serie di luoghi comuni che non mi avevano mai convinta e così mi sono resa conto che in fondo le negri non le avevo mai capita mi è capitato poi di rileggerla, di rileggerla durante il periodo del confinamento tutti insieme abbiamo sperimentato il crollo delle nostre certezze del prima e l'avvento di tutti i dubbi del dopo che stiamo vivendo adesso e mi sono accorta allora, e aggiungo purtroppo, che le non è un poema adatto ai tempi di pace. Quando le cose filano lisce è più che legittimo, anzi doveroso, per l'essere umano scegliere mh, chi vuole essere dal catalogo numerico, scegliere quale avventure vuole vivere con Ulisse, insieme alle sue donne, la potenza di Achille oppure l'aspetto familiare di Ettore, ma quando invece le cose non vanno per nulla bene, ecco l'urgenza di Enea, um, in fondo è stato così da sempre nella storia, Virgilio scriveva l'Eneede intanto il prima che crollava e la Repubblica di Roma che con Augusto si affacciava nell'impero, è stato lo stesso durante il Medioevo fino al Rinascimento e fino al 1800. Mm, e perché dunque le neve? Perché sono un messaggio a Enea da consegnarci che il dolore è uno scandalo, che nessuno se non costretto vorrebbe essere eroe, ma che quando tutto in fiamme al pari di droni. L'unico modo per farcela è quello di non smettere, è quello di avere ben salvi i penati, ovvero la nostra cultura, e di condurla in salvo verso una nuova meta e verso una nuova patria, tutta da ricostruire e di fronte ad ogni distruzione rispondere resistenza e poi non smettere di ricostruire ancora e ancora fino alla fine.